Ora permetto una cosa, questo qui è un video serio e non ci saranno battutine o cose così divertenti perché è un video serio, quindi se volete vedere il video fatelo senza rompere le palle nei commenti perché è un video serio e non è clickbait, questo qua lo giuro non è clickbait. È un video serio, quindi non aspettatevi battutine o cose del genere. Se vi fa piacere guardate il video per sapere cosa è successo, vi aperto solamente con un video serio. C'è stato un mio fan che ha fatto la Blue Whale Challenge. Allora, ce ne sono stati due, cioè nel senso uno è un ragazzino che mi ha detto no sto scherzando, non è vero. Un altro l'ha fatto veramente. Allora mi direte come fai a sapere di chi ha fatto questa cosa? Lo so perché io do il mio numero di telefono a chiunque, a tutti i miei iscritti perché questo canale non è solo mio ma va avanti solo grazie a voi questo canale. Quindi mi, non, mi sembra giusto darvi il mio numero di telefono perché per stare in contatto per voi. Se volete qualche consiglio o qualsiasi cosa, comunque ve lo, do, se, ve lo do su Instagram, se lo voleste, vabbè. Ho visto la, e, vabbè, ho visto la storia di questo ragazzo su eh, Whatsapp, che aveva eh, una foto con eh, la foto del braccio con una balena. Io lì ho detto, vabbè, sarà sicuramente una stronzata, però per, per scrupolo così fammi andare a controllare. So riconoscere se un'immagine un è finta, un fotomontaggio, una stronzata perché le so fare cose finte fotomontate quindi cazzo se non lo so io lo sa so qualcun altro per essere più sicuro ho fatto anche le ricerche di immagini su google e questa foto non c'era era reale era vera ho contattato questa persona che non farò nome perché privacy ho il telefonino perché ho qua la chat quindi vi leggo passaggio per passaggio gli ho chiesto cosa stai facendo lui mi ha detto no niente io ho scritto: io gli ho detto niente un cazzo perché cosa stai facendo eh no perché sto facendo il gioco della balena blu E l'ha così tutte queste stronzate Io ho chiesto perché lo stai facendo Mi ha detto che lo sta facendo perché a scuola lo bullizzano E lì ci può stare però che massimo che te tagli ci può là Lì lo posso pure Vabbè non lo posso capire però vabbè Io ho detto parlane con qualcuno se ti bullizzano Parla con i professori che bene o male ti possono aiutare comunque Lui no, non è solo questo Io ho detto perché non è solo questo, lui non puoi capire, così tutte queste cose così, gli ho detto dimmi perché non posso capire, spiegami cosa è successo e lui mi fa tranquillo eh, non te ne devi fregare un cazzo di quello che faccio io, lasciami stare quando lo chiamavo, l'ho provato anche a chiamare più volte, stavo con un mio amico quando l'ha chiamato e mi diceva numero inesistente, evidentemente mi ha bloccato nelle chiamate, nei messaggi e anche su whatsapp, allora dopo che mi ha bloccato e, e lui, voglio precisare, stava al 41 giorno da quello che mi ha detto Due giorni dopo L'ho provato a chiamare appunto E mi diceva Numero esistente. Allora lì mi sono un po' impanicato Perché comunque Sapere che un proprio fan Sta facendo eh, Questo gioco del cazzo E comunque Poi ti vengono i sensi di colpa Perché tu lo sai E non hai potuto fare niente Per fermare questa persona Cioè non ci avrei dormito Veramente la notte Per questa cosa Perché è una cosa seria Sapere che un, un tuo fan Si è ammazzato E tu non potevi fare niente è una cosa veramente seria, non c'è da scherzarci Ho provato a contattarlo in tutti i modi Ho fatto, c'è un coso, un programma sul computer che ti fa rintracciare i numeri Qualsiasi numero possa esistere e l'ho rintracciato per fortuna mi sono, ragazzi sto veramente con l'ansia anche tuttora però vabbè capirete. Sono stato con l'ansia per un botto di tempo Per un botto di giorni Perché questo qua non sapevo notizie di questo Non sapevo niente di quello che stesse succedendo L'ho contattato e mi ha detto Cosa cazzo vuoi? E ho detto senti Allora intanto calmate. Perché te sto un attimo a salvare la vita Quindi fai un attimo a immaginare E praticamente dopo che non... Vabbè l'ho ricontattato però Non riuscivo a contattarlo per un botto di tempo E mi sono veramente cagato addosso lì, ragazzi ma veramente cagato addosso Non mi sono mai cagato addosso così tanto nella mia vita Per farvi capire Ah e mi ha detto Dopo ci siamo anche entrati un po' ho in confidenza e mi ha detto che lo stavano bullizzando e vi ho chiesto bullizzando in che modo verbale e anche fisico e lì ho detto senti parla con qualcuno e ha detto che lo bullizzavano anche in modo pesante quindi diciamo che non è una bellissima cosa bullizzare le persone e farò anche un video sul bullismo a proposito perché non avete rotto il cazzo in generale visto che non voleva più avere dotture, ha fatto questa cosa e Se non sapete cosa consiste la Blue Whale Challenge Vi lascio in descrizione o in alto a destra Il servizio delle iene però ve lo spiego anche ora La Blue Challenge è una, un, un gioco del cazzo che ti porta a, al, ad ammazzarti Ci sono 50 prove, di una prova ogni giorno che consistono nel, diciamo, nella depressione, ti portano veramente alla depressione Consiste nel guardarti tutto il giorno film horror, i canzoni deprimenti, canzoni horror alzarti alle 4.20 del mattino, disegnarti i balinetti, a tagliarti tutte queste stronzate E ti portano, e l'ultimo giorno ti portano ad ammazzarti, ti devi, dal ti devi buttare dal palazzo più grande della tua città E farti riprendere, e lì c'è sei morto O oh, Dopo tutta questa cosa lui mi ha spiegato perché lo sta facendo io ho risposto Senti ti posso anche dargli una mano comunque io non ti conosco però Cioè siamo entrati un po' in confidenza E, e ancora ora se, E anc tuttora siamo in confidenza Ci parlo giornalmente perché Voglio sapere questo che cazzo fa Ho cercato di farlo ragionare Dicendo che cazzo fai cioè, Perché ti fa sta stronzata Non è vero che alle, alle persone non frega più un cazzo di te E pensa soprattutto alla tua famiglia Pensa come starà Tutte, comunque tutte queste cose che sono vere sopra, Cioè sono vere raga, Perché come sta la tua famiglia se ti ammazzi di merda cioè. e, Vabbè raga comunque sto veramente Un botto in ansia a raccontare sta cosa Cioè, Non sto scherzando non è, non è un video clickbait Cazzo sto dicendo veramente Ah quindi se mi impiccio quelle parole È normale perché sto veramente in ansia Perché raga non è clickbait È successo veramente Prima di tutto questo io ho cercato, ho fatto delle ricerche su internet su come poterlo aiutare normalmente, come poterlo aiutare giustamente. Raga, non ho trovato un cazzo principalmente, solo persone che si ammazzano veramente, quindi... Comunque vi porto subito alla fine perché altre cose non ve le posso dire perché mi ha specificamente detto di non dirlo a nessuno In poche parole sono riuscito a fermare le sue intenzioni L'ho salvato ad una settimana più o meno, ma e da quando l'ho sentito mi mancavano 40 gio... 41 giorni, poi non l'ho sentito, ne mancavano tipo 7 Vabbè, stava una settimana di vita, cioè raga, diamoci conto, una settimana di vita è veramente poco Quindi questo una settimana Tipo giovedì Si sarebbe ammazzato questo Quindi capite l'importanza di questa cosa Se non fossi riuscito a fermarlo Mi sarei sentito veramente tanto in colpa E veramente molto C'è quella cosa che ti rimane veramente dentro Perché tu pensa a una persona Che sai che ha fatto questa cosa E di non averlo potuto aiutare Se il tuo migliore amico fa questa cosa E tu lo sai ma non puoi fare in... E non fai niente per fermarlo Lì sei un coglione tu Perché... È il tuo migliore amico Lo devi fermare Cazzo Raga porca mignotta Ma ve le devo dire io Ste cose cazzo Vabbè La morale della storia È che sono riuscito A fermarlo Quindi questo qui Sta bene Cioè bene per modo di dire eh. Comunque sta bene Le sue intenzioni sono, Si sono fermate Ho visto anche Dove abita So dove abita questo Perché me l'ha detto non abita tanto lontano, cioè abita qui nel Lazio, non abita tanto lontano, quindi volendo le ho promesso che prima o poi ci saremmo incontrati. Mi poteva scrivere quando voleva anche nella notte, tanto io tengo sempre il telefonino acceso. Se volete scrivere sotto nei commenti che è un video clickbait, fatelo, però non è un video clickbait perché è successa veramente. Ho fatto, l'unica persona a cui ho fatto vedere gli screen è il mio migliore amico, può confermare lui benissimo perché l'ho chiamato insieme a lui. Ho chiamato questo ragazzo, ho chiamato insieme al mio migliore amico questo ragazzo E ho fatto vedere ogni minimo dettaglio a questo mio amico E lui può confermare tutto Quindi da fanculo, tutti i haters Questo qua sarà uno dei, dei pochi video seri che farò sul canale Quindi andatevi conto, sapete io come giro i video, come faccio i video Quindi se questo video vi è piaciuto però non lo reputo come un video bello questo Lasciate un mi piace se volete Commentate se, non so, commentate voi cosa avreste fatto al mio posto O cosa avreste fatto voi in generale Iscrivetevi al canale perché molto probabilmente ci saranno altre notizie o, E anche per seguire i miei video perché dovete seguire i video i miei Se non seguite sapete a merda Seguitemi su tutti i social che lì vi terrò tutti i giorni informati Giornalmente vi troverò informati Soprattutto su Instagram Quindi, raga, non c'ho più dato niente eh, Buonasera E ancora more